Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, io e le mie onde da spiaggia vi diamo il benvenuto in un nuovo video di Nero Corvino. Allora, eh, in realtà eh, pensavo fosse un'idea carina farle, ma mh, ne sono pentita perché non mi garbano tantissimo. Perché le ho fatte con, con le trecce, quindi ho fatto delle sette trecce sette otto trecce in tutta la testa e quindi chiaramente eh, l'onda è venuta molto stretta In realtà non, non mi stanno male però sono, sono un po strane io non sono molto affezionata a questo tipo di, di onda sono più affezionata al boccolo quindi eh, vabbè visto tanto sono a casa quindi allora eh, in questo video eh, in realtà volevo affrontare con voi un argomento molto controverso che è quello dell'ossidazione dell'enne faccio un piccolo appunto magari per quelle persone che sono ancora alle prime Armi. L'ossidazione è un processo che eh, a cui viene sottoposto soltanto l'enne, quindi la lausonia in ermis, è un processo che non va fatto con altri tipi di piante, non va fatto soprattutto con l'indigo e eh, va destinato soltanto alla lausonia in ermis. Quindi, quando parliamo di, di ossidazione, appunto, parliamo soltanto di questo tipo di pianta. L'ossidazione, in realtà, è un argomento eh, appunto molto controverso perché si divide in due filoni, un filone che sostiene che l'ossidazione è utile e che quindi fa ossidare l'ennè dalle 12 alle 24 ore prima di utilizzarlo, e un altro filone invece che eh, non fa ossidare l'ennè, ma lo prepara con acqua molto calda e poi procede diciamo nel breve tempo all'applicazione della pastella. Ora, che cos'è l'ossidazione? Allora, l'ossidazione non è altro che una reazione chimica che si può osservare nel momento in cui ehm, appunto la pastella DNA entra in contatto con l'ossigeno che c'è nel nostro ambiente all'interno appunto dell'atmosfera e parte nel momento in cui la polvere di enne, quindi la lausonia inermis entra in contatto con l'acqua e perdura fino circa alle 72 ore, perché l'enne ossida fino alle 72 ore, 48-72 ore. Tant'è che come dicevo in questo video che vi lascio qui in alto nella bandina, il vostro colore effettivo lo riuscirete a vedere dopo 2 tre giorni, perché appunto il colore eh, si assesterà dopo questo lasso di tempo quindi comunque lenne anche se voi l'avete sciacquato via dal capello continuerà il suo processo ossidativo che cosa succede quando noi andiamo a eh, miscelare la nostra polvere di lausonia enermis con dell'acqua diamo luogo al processo ossidativo che cosa fa questo processo ossidativo ma ci sono dei rumori in sottofondo mi danno fastidio. Questo processo sedativo eh, non fa altro che dare modo al lausone, che è appunto la molecola colorante della lausonia inermis, di essere rilasciata. Quindi, praticamente, il lausone, che è una molecola esclusiva della lausonia inermis, che è appunto anche l'unica pianta che ha il lausone, ed è l'unica molecola che si lega in modo diciamo permanente al capello. Infatti, non ci sono delle altre erbe tintorie o. Piante ayurvediche come ad esempio sidre cassia che si legano in modo permanente al capello infatti quando molte ragazze mi chiedono ma io non voglio fare le nero non c'è un'altra pianta che si lega in modo permanente al capello nello stesso modo in cui la lausonia si lega no ragazze non ci sono altre piante che si legano nello stesso modo in cui si lega la lausonia perché non hanno il lausone che non soltanto è appunto la molecola legante ma è anche la molecola tintoria, che dà origine quindi al colore rosso tipico della Lausonia inermis detto ciò, con l'ossidazione questa molecola praticamente viene liberata. E che cosa succede? Succede che eh, ovviamente è pronta per ehm, legarsi ai nostri capelli. Quindi nel momento in cui viene rilasciata, entra a contatto anche con tessuti, entra a contatto con il cotone, con i capelli, con la fibra della lana che è una fibra molto simile ai capelli umani, praticamente si lega. Eh, direi in modo quasi permanente, perché in realtà è molto difficile poi liberarsi della lausonia cioè ci sono ovviamente trattamenti che la vanno a rimuovere anche naturali ma chi ha provato questi, eh, questi trattamenti mi può confermare che comunque è difficile liberarsi dalle stratificazioni soprattutto di lausonia perché è dura a morire <ride> quindi detto questo eh, questo benedetto lausone per fortuna o per sfortuna per alcuni si lega in modo direi quasi permanente ora questo lausone come ho detto ehm, Pocanzi eh, viene diciamo eh, rilasciato nel momento in cui eh, si viene a formare questa pastella, quindi nel momento in cui la lausonia entra a contatto con un liquido, mettiamola in questo modo. Fuori esce a prescindere dalla temperatura, dall'ambiente, dall dalla temperatura dell'acqua, la differenza sta nelle tempistiche. Se tu vai a mettere ad esempio l'acqua molto calda eh, unendola appunto alla lausonia questo darà luogo ad una cosiddetta ossidazione veloce la chiamo così in questo video per differenziarla poi dalla ossidazione lenta che vedremo dopo quindi che cosa vuol dire che se voi, ad esempio utilizzate dell'acqua molto calda per preparare il vostro n la preparate bene fate una mezz'oretta di riposo e poi andate ad applicare sui capelli praticamente il lausone verrà rilasciato mentre sui vostri capelli mentre quando voi l'andate a preparare con dell'acqua fredda e la lasciate riposare quindi la lasciate ossidare all'interno di una ciotola ricoperta con pellicola per circa 12 24 ore il lausone sarà rilasciato all'interno della ciotola per poi essere successivamente applicato allora giustamente la domanda ovvia è ma allora visto che questa questo lausone viene comunque rilasciato con dell'acqua calda e io ho la possibilità di applicarlo subito perché struggersi l'anima facendolo ossidare un bottazzo di ore e qui arriviamo al dunque nell'ossidazione diciamo così veloce in cui appunto il lausone viene rilasciato mentre sui vostri capelli punto 1 e noi non sappiamo quando effettivamente quel tipo di polvere che noi stiamo utilizzando rilascerà il lausone perché perché noi non abbiamo non possiamo empiricamente osservare la fuoriuscita dell'ausone. cioè noi possiamo ad esempio fare una posa di 3 ore 2 ore 4 ore e comunque non avremmo dato il tempo necessario a quella polvere di far fuoriuscire il lausone quindi noi potremmo anche andare a risciacquare i capelli e inconsapevolmente non avremmo dato alla polvere il tempo di fare rilasciare questo lausone perché è una cosa che non possiamo osservare empiricamente cioè io l'ho visto quando ad esempio in passato non facevo ossidare le per molte ore ma lo preparavo con acqua molto calda e lo applicavo ho notato che facendolo ossidare per 24 ore o 12 ore dipende il clima che avete in casa io ottengo delle colorazioni molto molto più profonde perché questo? Perché io vado ad applicare l'enne nel momento in cui il lausone è già fuoriuscito, quindi io sono sicura che quella molecola tintoria andrà sulla mia testa nel momento in cui sta avvenendo il picco tintorio, mentre invece quando voi l'andate ad applicare che ancora non ha cominciato questo processo ossidativo, anche se l'avete eh, applicata con acqua calda, eh, voi non avete la certezza empirica, cioè non potete osservare che il l'ausone sta fuoriuscendo oppure durante la vostra posa, che ci sono anche delle pose brevi, attenzione, cioè non tutti sono pazzi che dormono con le nè o fanno pose di 6-8 ore come le faccio io, cioè ci sono persone normali che fanno delle pose di 3-4 ore, ovviamente. E metti caso che eh, nel giro delle 3-4 ore che tu fai di diposa il lausone non è stato correttamente rilasciato e quindi vai anche a dimezzare il risultato che poi avresti se invece l'avessi fatto ossidare possono accadere molte cose in realtà che vanno ad inficiare poi l'effetto che vogliamo io in passato non facevo ossidare mai l'enne. E effettivamente come vi dicevo prima vedevo che non avevo una colorazione così profonda poi come effetto cosa che invece ho notato quando ho cominciato a fare ossidare le nè. e ve lo dimostro anche in questo video che vi lascio qui in alto dove facevo vedere insieme al test con il picramato quanto colora un enne puro lasciato ad ossidare e quanto colora un enne puro non lasciato ad ossidare. Ecco lì ve ne accorgete palesemente perché vi ho fatto proprio il test empirico sul risultato che si ottiene con o senza ossidazione. E io da lì mi sono convinta, ho detto wow, forse, forse questa cosa è utile. Il fatto è che è vero, si può comunque avere l'ossidazione sia con quella veloce sia con quella lenta ma con quella lenta io vado a mettere le nel momento in cui c'è il picco tintorio nel momento in cui io lo prendo proprio nel punto in cui sta rilasciando il lausone perché io lo vedo empiricamente fuoriuscire quindi la mia ciotola sarà colorata di un colore diverso. Infatti quando eh, l'ener rilascia il lausone, proprio la pastella si tinge di un colore molto rossastro e se tu vai a scostare la pastella e vai appunto a scostare la parte superficiale, vedi che sotto la pastella è di un colore, mentre sopra, appunto, eh, nella superficie della pastella c'è tutto il pigmento rossastro che è stato rilasciato ecco per me quello è indice di sicurezza tintoria da un certo punto di vista mentre invece se tu lo vai ad applicare sul capello e poi anche cioè, è un terno all'otto ti può uscire un bel colore come anche non ti può uscire magari perché la qualità della polvere non è fantastica Cioè, io anche con l'ossidazione lenta ho potuto constatare che ci sono delle polveri che rilasciano lausone lentamente che lo rilasciano molto velocemente anche in medesime con condizioni ambientali semplicemente cambiando la marca dell'enne semplicemente cambiando la qualità della polvere nelle stesse condizioni ambientali cioè io dico in casa c'era freddo la prima volta e freddo la seconda volta un enne di una marca mi ha ossidato subito cioè nel giro di 8 ore io potevo applicarlo e l'altro nel giro di 22 ore non aveva ancora raggiunto il picco tintorio quindi questo che cosa vuol dire? Che uno se l'avessi messo sui capelli non sarebbe mai ancora ossidato. Quindi siamo lì, io dalla mia esperienza posso ricavarne che l'ossidazione lenta, quindi quella che voi fate fare al vostro enne per 12 o 24 ore a seconda dell'ambiente, è molto utile dalla mia esperienza giù vi lascio linkata una tabella molto conosciuta in realtà tra noi eh, capellone e nefile <ride> che eh, vi spiega in modo molto dettagliato in realtà come dovete giustarvi per quanto riguarda le tempistiche posso dirvi che per, per quanto riguarda l'ossidazione lenta io mi regolo così allora se in casa c'è molto caldo quindi siamo Stagione estiva, quindi che siamo in maniche corte, diciamo io lascio ossidare l'ennè per circa 10-12 ore, preparato ovviamente con acqua fredda. Mentre se siamo in inverno inoltrato, in casa c'è molto freddo, ovviamente se non abbiamo i termosifoni accesi, la lascio circa 24 ore. Quindi parliamo di un lasso di tempo che dipende fortemente dall'ambiente dove viviamo. Ovviamente, se stiamo in pieno inverno e abbiamo i termosifoni accesi a manetta, è chiaro che l'ossidazione sarà ancora più breve. Ecco, quindi regolatevi in questo modo. Io, comunque la tabella ve la lascio però magari eh, potete anche gestirvi, ecco un po' come faccio io alla buona, comunque il risultato è garantito. Io consiglio sempre l'ossidazione, la cosa in realtà un po' noiosa è che ovviamente eh, se decidete all'ultimo di fare l'ennè, Ecco, non potete far ossidare molto bene a meno che non conosciate la polvere che utilizzate. Se dite "Io questa polvere la uso ormai dal giurassico, so esattamente come si comporta", allora vabbè, potete anche prepararla all'istante e mettervela in testa. Però io consiglio l'ossidazione anche per un approccio conoscitivo di qualcosa che non abbiamo mai utilizzato perché come dicevo prima basta cambiare marca qualità DNA. che la polvere da quello che ho proprio visto nelle, nelle mie esperienze pregresse appunto con la lausonia inermis basta cambiare polvere e già cambiano anche i tempi di ossidazione che ha una polvere rispetto ad un'altra quindi quello che posso dirvi è questo e detto ciò io spero di avervi detto tutto riguardo a questo argomento e ovviamente ragazze io ve lo dico potete scrivermi tranquillamente qualsiasi tipo di eh, perplessità abbiate, informazione, qualcosa che non avete capito e soprattutto fatemi sapere come lo fate voi lene e se comunque vi trovate bene. Se riuscite a, anche a beccare ecco il picco tintorio eh, nonostante non facciate magari l'ossidazione di tipo lento e io e le mie eh, Beach Waves <ride> vi eh, salutiamo qui e noi ci vediamo al prossimo video.